A tutti, oggi prepareremo la schiacciata siciliana broccoli e salsiccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono semola, strutto, miele, lievito di birra fresco, acqua, sale. Per il ripieno, fuma, broccoli, olio, pepe nero e salsiccia. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il miele ed azioniamo i bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. aggiungere lo strutto la semola e il sale facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga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 Posizioniamo la una teglia rivestita con carta da forno. Mettiamo adesso i broccoli, la salsiccia, la toma, polverizzare con un po' di pepe nero, e con un filo d'olio. Stendiamo l'altro impasto e posizioniamolo sopra. Chiudiamo bene i bordi. Pulverizzare con la semola. Cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per 25-30 minuti circa. La schiacciata è cotta? Lasciamola intiepidire prima di servire. Schiacciata siciliana, broccoli e salsiccia. Grazie e alla prossima ricetta!